corso mi è piaciuto tutto, Il, la, la, la, la sorpresa, la sorpresa di, di trovarmi di fronte a delle cose che non, non pensavo di poter guardare negli occhi degli altri. A casa mi porto una grande gioia e la sensazione di non essere sola di poter essere sempre connessa anche a distanza perché ho trovato delle anime gemelle in questo, in questo fine settimana che per me è stato lungo quanto mesi il lavoro che ho fatto in questo fine settimana è durato tanto tanto tanto per me mi ha fatto mettere in gioco mi sono messa in gioco volutamente ma ho scoperto di, di essere passata oltre tutti i limiti che mi ero posta quindi io lascio qui la rigidità la vergogna, l'imbarazzo e il, la paura di essere giudicata. Io dico grazie, grazie a Patrizia perché mi ha dato questa, questa grande opportunità, grazie a tutti quelli che fanno parte del, di questo percorso. E per me è stato un dono grande quello di avervi incontrato e di aver cominciato a camminare aprendo gli occhi.